Buongiorno da Brescia. Non credere a quelli che ti dicono che correggere i difetti di pronuncia è impossibile. Non c'è niente di più falso. Fairy dust. Certo, serve un po' di fatica, ma datti un po' di tempo. Vedrai che i risultati arriveranno e tu ne sarai molto felice. Ma ci sto provando, Ring. Ci sto provando con grande fatica a diventare il pastore. In questo video vedremo il fonema Gli, che ha questa trascrizione fonetica. A proposito, non sono a Brescia, ma Brescia si pronuncia con la E chiusa. E perciò quest'estate vieni veramente in vacanza in provincia di Brescia. Ehi, anche che che bel face! Il L'aponema G è molto più semplice di R, ma spesso i bambini lo imparano un po' più avanti nel tempo. In alcune regioni d'Italia non si impara neanche da adulti. Ma i coglioni! E me coglioni sì! Prego? No, guardi, non la voglio più ormai l'ha presa. Per fortuna, aggiustare il difetto di pronuncia di gli è molto più semplice rispetto a sistemare, per esempio, una r moscia. Richiede molto, molto meno tempo e molto, molto meno sforzo. All'inizio un po' di accortezza, ma poi lisci come l'olio. Gli è molto simile a l infatti entrambi hanno lo stesso luogo di articolazione e lo stesso modo di articolazione il luogo di articolazione è palatale apicale mentre invece il modo di articolazione è laterale sonoro se <sussurra> infatti provi a pronunciare una L ti accorgi che la parte anteriore della lingua è appoggiata al palato e che l'aria esce ai lati della lingua L <sussurra> In questo modo se sai pronunciare anche gli allora cosa ci fai qua ti accorgi che l'aria esce più o meno dagli stessi punti gli. non perderti nemmeno un video iscriviti al canale ed attiva la campanellina delle notifiche così non ti perderai nemmeno un video e ricordati che parlare meglio ti farà sembrare una persona migliore non lo diventerai ma lo sembrerai anche questa volta ti serve uno specchio. Inizia a guardarti e a posizionarti con la faccia come se dovessi pronunciare una L. L. Ora spingi con forza la parte anteriore della lingua contro il palato, continuando ad emettere l. L. l... Bravo. Il suono diventerà un po' bagnato ricorderà cioè l'acqua che scorre. Già fatto. Visto quanto è semplice? Lo abbiamo già detto. Articolare è una cosa. Coarticolare è un'altra. Ma quando l'hai detto? Ma certo che lo abbiamo detto. Articolare è emettere il singolo fonema. R, G, Coarticolare invece significa metterlo insieme agli altri come quando si parla normalmente con le altre persone. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia, la tovaglia non è aglio, se la tagli fai uno sbaglio. Ed è ovviamente più difficile perché occorre spostare in continuazione gli organi che ci permettono di parlare. Quando hai fatto abbastanza esercizio allo specchio puoi provare a prendere l'aglio e metterla nelle parole più comuni. Eccone alcuni. Aglio Egli, meglio, Foglio, Figlio, Giglio, Voglio, Miglio, Foglia, Paglia, Soglia, Maglia, Taglia, Teglia, Ciglia, Sveglia, Tiglio, Coniglio, Quaglia, Bagaglio germoglio orgoglio guinzaglio intruglio marsiglia battaglia bottiglia famiglia marsiglia già detto tra l'altro medaglia tovaglia canaglia caviglia piglio migliore ragliare tagliare pagliaccio tovagliolo rigliare pungiglione portafoglio raccogliere coglioni inizi a metterlo esercitandoti da sola o da solo in alcune brevi frasi. Te ne fornisco alcune, ma puoi inventare quelle che vuoi. Vado a Marsiglia. Passami un foglio. Mi dai la bottiglia? Hai voglia di mangiare dell'aglio? Togliti il maglione. Mm. Oh. Togliti le mutande! Togliti le mutande! Luca. Due biglietti per Marsiglia o oh, a Marsiglia ci devo andare perché ce l'ho proprio nel cervello. Andiamo a Marsiglia, Marsiglia, Marsiglia. La figlia fa un maglione per Guglielmo. Ora sei pronto ad applicarlo nella vita di tutti i giorni. Uh -huh. Ha tagliato la strada, vieni qui! Pagliaccio, coniglio, canaglia! Dedicaci qualche minuto al giorno, non tanti come alla sistemazione della R che abbiamo visto in questi video e che è decisamente più complicata. Il problema anche qui sta nel convincerti che questa L la sai fare bene, in modo da non tenerla per te e metterla nel linguaggio comune di tutti i giorni mentre parli con gli altri. Ti segnalo anche questo video dove impari ad applicare i trucchi dell'addizione e e della pronuncia senza che gli altri se ne accorgano troppo. Eccoti alcuni sciogli lingua che ti aiuteranno a fare esercizio. Mi raccomando, mettici la g giusta. Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio. Se la tagli, fai uno sbaglio. A miglia da Marsiglia c'è una triglia in vestaglia che si abbaglia. Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli. Scaglionandola fai marmi le gorgogli. La prossima settimana inizieremo a trattare la S, che tra l'altro può essere pronunciata in maniera sorda s oppure sonora, Zzz. Prima però... Oh, un grande capo vuole pranzo. Prego. Mm. Mm. Aiaiai signora Longari, si dice pranzo con la Z sonora. In effetti ho fatto anche dei video 4-5 sulla Z sorda e sulla Z sonora. Eccoli qua. L'errore in questo spot mi è stato suggerito da Luigi il quale mi ha fatto anche sommessamente notare che la settimana scorsa ho detto alveoli anziché alveoli. Chiedo scusa e grazie Luigi della tua attenzione. Poi si dice eleva e non eleva e benché anticamente si dicesse esile, oggi è più comune dire esile. A, ah, la S è sonora. In realtà esile si usa ma in chimica radicale monovalente di formula C6H13 che si ottiene dall'esame per eliminazione di un atomo di idrogeno. Mi pare abbastanza chiaro, no? E se vuoi sapere, oltre alla chimica, come posso aiutarti a migliorare la tua dizione e la tua pronuncia, prenota un breve colloquio via Skype, gratuito. Lo puoi fare scrivendomi su Instagram oppure sul sito. Come al solito ti invito a mettere like Che citazione è? E a controllare gli altri video sul canale Di R Ma spesso i bambini lo posseggono un po' più avanti Lo posseggono Lo posseggono o posseggono, posseggono Te. Ma che cazzo ne so posseggono Ma che cazzo di, fra, di, di parole è?